Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo di hardware che si può collegare al vostro PC per fare registrazioni particolari eh, con OBS Studio eh, Perché parlo di questo? Perché per esperienza personale ho avuto la possibilità di registrare più conferenze, nello specifico eh, vabbè, i vari Lux Day a Pordenone e gli, le conferenze di um, Open Design Conference sempre a Pordenone e almeno le ultime due le ho registrate io e poi una manifestazione che ho fatto a Padova per conto eh, dell'associazione IHF e la manifestazione e si chiama IHC e l'ho fatta l'estate scorsa cioè estate 2018 e già vi annuncio che la manifestazione verrà replicata nell'estate del 2020 ok eh, allora la prima cosa che vi dico è che in una stanza dove c'è um, un talk di qualcuno che sta parlando ci sono delle sedie e c'è il, il tavolo e, e i relatori che stanno parlando e quello che è interessante è che um, ci vorrebbe riprendere anche i relatori, non solo le slide del proiettore. Allora io potrei anche prendermi un semplice portatile, metterlo in fondo alla stanza e rialzarlo in modo che sia sopra tutte le persone che stanno eh, guardando eh, il talk, diciamo, o la conferenza, come volete chiamarla, e, però non verrebbe una buona registrazione. Allora, la cosa che si fa e che ho fatto io è prendere una videocamera digitale con un'uscita HDMI e collegarla tramite un cavo HDMI. Eccolo qua, ce l'ho in mano, ve lo faccio vedere. Cavo HDMI. Io vi consiglio di non avere un cavo più lungo di 5 metri perché se è più lungo il segnale si perde. Bisogna avere un apparecchio che si chiama ripetitore in segnale e che costa. E quindi limitare i costi è sempre bene. Quindi. Cavo, ok, e come si riesce ad arrivare vicino al PC col cavo HDMI? Ma nello specifico, la maggior parte delle videocamere hanno eh, la presa femmina micro HDMI. Invece, io vi ho fatto vedere che questo cavo è HDMI/HDMI. HDMI. Mm. Allora, la soluzione che ho trovato è questo cavo qui che è micro HDMI maschio e HDMI femmina così riesco ad attaccare la femmina lo sto facendo da sotto non lo vedete ma lo sto facendo al cavo ok vedete questo è il la... collegamento e questa parte qui la attaccate alla vostra videocamera ok e vi portate più vicino possibile con questo HDMI qua al pc perché ho detto più vicino possibile perché in teoria voi potreste anche avere una scheda di acquisizione HDMI ma costa tantissimo allora, la cosa da fare è avere questa scheda qui, catolina, che fa l'acquisizione. Sì, in HDMI, perché di qua c'è l'HDMI in e uno out attaccate nell'in eh, la vostra videocamera, e poi praticamente eh, c'è cioè il cavo della videocamera, quello l'HDMI lungo che avete tirato dall'altra parte oh, magicamente USB quindi c'è il cavo in dotazione corto USB-USB e nel vostro PC vi basta entrare in una semplice USB 3 perché questa è blu e quindi è USB 3 e vi consiglio di attaccarvi USB 3 così non perdete segnale e con questa scatoletta che ve la faccio rivedere come marca e modello perché se volete prendere questa e ve l'ho testata funziona registrate in full HD fino a 60 fps che per una conferenza non servono i 60 fps, quindi questo è il primo hardware. Poi la seconda cosa che si registra in una conferenza, cos'è? Il proiettore. Però il proiettore lo volete vedere bene, perché se voi usate una videocamera e fate lo stesso giro che vi ho spiegato prima, invece di prendere i relatori, riprendete la, eh, il proiettore, ci vede malissimo, perché non è... Ehm, ben definito il video, infatti voi adesso state vedendo dietro di me eh, uno schermo con eh, il mio logo e due, tre icone, ma voi non riuscite a leggere come c'è delle tre icone, anche se lo avvicinassi con ehm, la ripresa non verrebbe comunque così bene che riuscite a leggere le scritte delle icone, ok quindi la soluzione è riuscire a registrare sempre con questa scatoletta di prima cioè averne un'altra e farvi arrivare il segnale allora come funziona questa cosa che di solito il portatile ha l'HDMI o la maggior parte dei portatili hanno l'HDMI escono in HDMI e andrebbero direttamente nel videoproiettore io ho detto andrebbero perché questa scatoletta magica che è un HDMI splitter in entrata si prende il segnale che voi avete tirato fuori dal portatile per intenderci chi ha l'HDMI sul portatile. Può usare l'HDMI per un secondo monitor, e magari in quel momento lì non ha il secondo monitor. Ma la cioè, con il cavo vuole mandare il segnale al proiettore, invece non lo manda direttamente al proiettore, lo manda a questa scatoletta mm, qui in input in output, sempre con, gli, con il cavi HDMI un output va al proiettore e un output va a questa scatoletta qui che ve la faccio rivedere per l'ennesima volta e ve la portate in USB nel vostro computer quindi avete due USB 3 che acquisiscono il segnale delle vostre eh, due HDMI montato tutto prima di eh, accendere OBS soprattutto accendi il doppio accendi il computer accendi la videocamera punta la videocamera con magari il suo viselino aperto, schermino e metti la da giusta okay? tutte le periferiche sono già accese allora si può aprire OBS e dirgli cerca il, le fonti eh, l'HDMI del Um, Videoproiettore cerca l'HDMI della videocamera e si possono fare i montaggi delle varie scene dicendo: Voglio la videocamera piccola con relatore in piccolo, voglio la videocamera con relatore in grande e voglio e viceversa. E mi faccio le mie scene, e, e, come ho spiegato nello scorso video che parlavo di scene. E, um, ok queste sono le informazioni che vi ho dato e un'altra cosa che posso dirvi è che l'audio invece io sempre, adesso ho sempre parlato del video eh, sappiamo che l'HDMI porta anche l'audio ma la videocamera che prende il relatore in solito sta alta e dietro ha tutta la fila di serie dove ci sono le persone che stanno guardando la conferenza quindi sicuramente non mi limiterei a prendere l'audio da quella videocamera perché sarà lontana allora una cosa che faccio che ho fatto io o eh, dare ai relatori dei microfoni e eh, quindi parlano col microfono il microfono lo faccio passare per un mixer eh, e il mixer lo faccio arrivare al eh, pc ok e questa è una cosa e questa si può fare adesso potrei anche farvi vedere un mixer particolare cioè eh, ve lo tiro fuori subito ve lo tiro fuori subito allora, il mixer particolare è questo qui. Adesso lo tiro un po' su e lo sposto un po'. Sto staccando un po' di prese per farvelo vedere meglio. Questo mixer qui, vabbè, lo vedete un po'. Eh, non vi serve vederlo tutto. Intanto, un mixer normale, vi, basta che vi do la marca. E voi lo vedete e capite cos'è e come funziona. È un mixer ehm, che a sua volta è anche scheda audio, perché collegato via USB ehm, diventa scheda audio ed è un Yamaha MG10XU. Ok, Click fate passare l'audio dei microfoni, ok? Che siano col filo, che siano senza filo. Allora, la mia esperienza è che quelli col filo sarebbero fighissimi. Eh, perché? E sto dicendo col filo. Qualche uno dirà, ah, Ivo vuole quelli col filo. Perché? Si sente sempre bene perché c'è il filo. Invece quelli senza filo, io ho notato che anche se uno si sbatte per eh, giorni a testarli, e per vedere che le frequenze siano magari diverse, se ci sono più sale o altre cose. Poi quando vai lì non capisco mai perché, ma le frequenze ogni um, tanto non prendono. E la base con il microfono, parli up, mm, oh, mm, up, mm, e fai una figura da pagliotto. Quindi non sono ancora riuscito a usare bene i microfoni senza filo, ok? Poi soprattutto eh, quelli ad archetto, così. Eh, sono uno, non so il termine tecnico comunque sembrano troppo potenti e quindi cosa succede? che mh, ti avvicini alle casse perché comunque dovrai amplificare un po' l'audio e fanno l'arsen e fischia quindi un microfono col filo e il son di tutto ok o in alternativa si può usare un buon microfono come questo che adesso vi faccio vedere qua che lo sto tirando giù ok, adesso ve lo allungo così e ve lo giro anche così vedete bene che cos'è è un Rode Rode NT USB sempre collegato USB cioè io lo collego tutto USB cioè su st questa mania che non mi collego via eh, HDMI direttamente sul PC oppure col cavo RCA e Jack nel PC no no, anche l'audio me lo prendo con questo questo microfono qui ha anche il suo treppiede quindi può stare in alto è messo più o meno così ok cioè lo mettete alto così ok e se volete fare una cosa veramente fatta bene eh, eh, nella sala avete già dei microfoni da tavolo per amplificare l'audio in sala ok perché l'amplificazione dell'audio in sala a volte può esserci ok i microfoni da tavolo sono quelli con la base l'asta che fa un po' la curva. Allora, cosa faccio io per comodità? Prendo questo microfono e lo sbatto sotto in modo che, guardate, questo è il mio dito che fa il microfono rode RODENT USB e l'altro, quello da tavolo, va su e viene così, in modo che io sia costretto comunque a parlare sul microfono da tavolo de, della sala sotto c'è il mio microfono che prende il suono eh, lo stesso, quindi il relatore si sente questo è un metodo che può essere utilizzato quando sappiamo che il relatore non si alza allora, eh, come faccio a fare in modo che il relatore non si alzi? Eh, spesso il relatore ha bisogno di alzarsi perché deve semplicemente puntare sulle eh, slide e quindi con la mano o con una bacchetta si alza fa così e punta eh, sulle slide invece fornendo un puntatore ottico eh, laser diciamo il relatore può stare seduto e con la mano pigiare e far eh, segnare i punti che gli interessano delle slide e allora, in questo modo qui riesco a farlo star seduto e utilizzare il microfono, ok. Ehm, diciamo che il microfono è anche potente, il mio, e quindi il relatore teoricamente potrebbe alzarsi e potrei riuscire a sentire il suono eh, del eh, parlato del relatore. Tuttavia, siccome il microfono è panoramico, questa è una chicca che vi do, e lui perde tutto, quindi anche quelli in prima fila che magari è quasi mezzogiorno e stanno giocando un pacchetto di patatine, ok? Allora per evitare che si prendano questi su suoni che dovrebbero essere comunque un po' più bassi eh, nei video tutorial precedenti io vi ho spiegato che c'è la possibilità nell'audio di eh, usare certi effetti e c'è un specie di filtro che ehm, taglia i suoni troppo bassi allora se ho tagliato i suoni troppo bassi sicuramente non prendo la persona che sta sgranocchiando le patatine ma se il reattore si alza quando abbasserà un po' la voce perdo il segnale della sua voce quindi non lo sento più o lo sentirò a scatti perché eh, parla basso e quindi non lo sento, ogni tanto non lo sento Ecco, così io vi ho illustrato in maniera molto eh, spicciola eh, tutto l'hardware che si può collegare a OBS per registrare una videoconferenza. Per questo video tutorial è tutto.